Cari amici del Leone, l'anno che verrà sarà l'insegna della creatività, della passione e della riscoperta del vostro bambino interiore. Sarà un anno in cui riuscirete ad essere concreti e allo stesso tempo giocosi, vi sentirete fortunati e liberi e i cambiamenti a lungo attesi nella sfera lavorativa potranno arrivare a sorpresa. Nonostante l'allegria e l'espansione vitale, riuscirete a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati e scopri scoprirete un nuovo modo di gestire gli impegni lavorativi. Sarete costanti e determinati senza sentirvi per questo sotto pressione vivrete un'estate di grandi soddisfazioni sia in campo affettivo che in ambito comunicativo sarete riconosciuti, apprezzati, stimati senza suscitare troppa invidia cari leoni, gennaio aprirà un anno di soddisfazioni che inizierete a sperimentare fin da subito anche se i nati nella prima decada del segno avranno già cominciato a godere di questo magnifico transito eh, dagli inizi di novembre Marte nel nonno campo sì, vi sosterrà nei viaggi e negli studi e potrebbe dimostrarsi un ottimo momento per fare un viaggio con o verso la persona amata. L'eclissi del 21 gennaio potrà toccare i nati nella prima decade, se siete uno di loro attuate le necessarie cautele ma rimanete distaccati e in fredda osservazione degli eventi. Nella prima parte di febbraio saranno favoriti gli incontri, men mentre nella seconda parte del mese sarete sostenuti nella sfera lavorativa, ambito in cui potrete dover limitare la vostra esuberanza per evitare frizioni. Nel corso del mese potrete anche avere ottime opportunità per sperimentare una gestione concreta e prospera del denaro. I momenti di passione si potranno alternare con momenti di attenzione e caldo accudimento dell'altro. Dal 6 di marzo Urano effettuerà la sua regale comparsa nel vostro decimo campo, iniziando a spingere per cambiamenti nel settore lavorativo, vi chiederà di osare e di mettervi in gioco senza temere il giudizio altrui. Nel corso di marzo potrete vivere momenti importanti nella vostra vita sentimentale e chi è single potrebbe incontrare persone interessanti. Aprile vi porterà a momenti di passionalità anche un po' trasgressivi e fuori dai vostri confini abituali, seguite la vostra intuizione e riuscirete a gestire il tutto con molta maestria. Maggio si rivelerà un ottimo mese per studi e formazione, ma potrete anche vivere un momento di sovraccarico energetico lavorativo, la sfida sarà di riuscire a ottimizzare le vostre energie e, dove possibile, delegare a terzi, mantenendo un'attenta supervisione. Giugno potrebbe portarvi una piccola delusione da parte di amici o conoscenti, si tratta quindi di trasformare l'eventuale disillusione in bagaglio di esperienza, senza lasciarsi abbattere. Giugno vi vedrà anche molto energici e sportivi e se vivrete questa dimensione al meglio, Marte potrà esprimersi nella sua ottava più alta, aiutandovi a limitare le discussioni. Mercurio retrogrado in dodicesimo campo vi sosterrà invece nel lavoro di introspezione e nel mettere da parte il vostro ego, ampliando in questo modo la vostra visione del mondo. Luglio vi porterà una grande carica e vi sentirete di nuovo in piena forma e aiuterete anche altre persone a recuperare fiducia in se stesse e gioia di vivere. Il vostro benessere potrà essere condiviso e potrete rappresentare un esempio di vita. Agosto sarà un mese di grande espansione. Avrete soddisfazioni in vari settori della vita, dalle amicizie alle relazioni, dalla professione agli studi. Settembre sarà un buon mese per pensare alla vostra stabilità, sia emotiva che monetaria. Sfruttate al massimo la prima parte del mese, perché i passaggi della seconda potrebbero nascondere qualche insidia. Ottobre potrebbe essere un buon mese per far viaggi, evitate le polemiche dove non necessarie e per i nati nella prima decade accettate il cambiamento di buon grado e gli eventi prenderanno il giusto corso. Novembre sarà un mese all'insegna della creatività e della passionalità, soprattutto dalla seconda parte del mese, vi sentirete allo stesso tempo stabili e radiosi. Dicembre vi farà chiudere in bellezza l'anno, regalandovi momenti di forte passione e trasporto. Vi potrebbe anche arrivare un regalo inaspettato in ambito fisico, finanziario e se avete bambini sarà un ottimo mese per stabilire con loro un dialogo sincero e costruttivo.